Vi do... non la devo dire questa cosa. E buongiorno mondo, nottata super umida, infatti ho la tenda completamente zuppa e bagnata, proprio oggi che devo fare di fretta e non ho tempo di farla asciugare, quindi quando farò la pausa pranzo la stenderò da qualche parte, sperando che ci sia il sole, ma sembra di sì oggi è sereno. Ho già svuotato tutta la tenda, che devo solo smontare, e ritirarne la sua sacca come vi dicevo sono di fretta perché devo andare a risolvere delle questioni per le quali forse avrò una brutta notizia da darvi ma ve la dirò a cose fatte quando sarò in grado di dirvi le cose esatte come andranno e quindi buona giornata a tutti un po' triste e un po' di forza ciao ragazzi Ed eccomi arrivato anche nella bellissima piazza del popolo di Ascoli Piceno purtroppo è troppo presto per mangiarmi delle olive fritte ma rimiederò un'altra volta comunque ad Ascoli c'ero già stato e come vi dicevo sono di fretta perciò un passaggio veloce magari mi fermo solo a prendermi un cappuccino e si riparte in direzione Pescara ad opera ragazzi però tanto ce l'hai visto? sì, i... sì da, qua, da qua si riagganciava la traccia si prende la sp8 fino al mare quello ti porta ci avrà un po' di vento però Devo. Non andiamo a tardi, appena faccio tutto tranqui tu fai come fai con comodo quel che devi fare pomeriggio però non vorrei che ti faccia aspettare tu con questa tempo sì, che che aspetta arrivo la che pescare alla fine? si sì, ormai qua mi dice 62 km al negozio quindi se, se tiro un po' mi fermo solo per mangiare una mela e riparto poi mangio quando arrivo. No, no, tanto ho un po' di frutto, mangio mangio quello. Grazie mille, sei stato gentilissimo. Grazie mille. La ragazza che avete visto davanti a me con la bici da corsa è Luca, uno dei cenciones. I ragazzi che ho conosciuto sulla Spoleto Norcia, ve li ricordate? Mi ha riconosciuto, ovviamente, tra borse, rosse, giacca rossa. Mi ha affiancato, mi ha fatto due parole. E mi ha tirato per un po' di chilometri di 35 all'ora però almeno mi ha fatto recuperare un po' di tempo visto che gli ho detto che sono di corsa e devo arrivare a Pescara per fare quello che dopo vi spiegherò e devo arrivare da salvo il negozio, il gatto per i pedali e comunque si è anche proposto, visto che ero di fretta di caricarmi la bici in macchina e accompagnarmi lui fino a Pescara ma non volevo disturbarlo ulteriormente mi ha detto comunque di farmi sentire nel pomeriggio per vedere dove sono, se ho problemi comunque lui parte e mi viene a recuperare spero di non dovergli rompere le scatole ma so di avere questa possibilità e quindi per ora lo ringrazio ringrazio anche i cinciones grazie a loro ho fatto queste conoscenze e ho questa disponibilità in giro per le strade adesso meglio pedalare, sono sempre 29 all'ora, poi di conto perché sto andando verso il mare, sono appena passato da Salinello e via, pedala Giammoni, pedala e basta parlare, tanto. Parlo. sto entrando a Giulia Nova in mezzo al traffico praticamente su, sulla costa adriatica tra poco vedremo anche il mare e lo vedremo purtroppo per troppo poco la costa dei Trabocchi attenderà il mio passaggio in un prossimo futuro e, e questo è un piccolo spoiler negativo di quello che vi devo raccontare ma ora la telecamera e mi metto a pedalare che mi mancano 45 km al gatto coi pedali a dopo ma quanto è bello il mare fuori stagione così calmo senza nessuno la ciclabile tutta sgombera estate qua in carnaio invece, altro che ciclabile tra gente che passeggia e sciabatta. Ah, vabbè, mi godo questi pochi attimi di calma. E sono fatto una breve pausa giusto per mangiarmi un po' di frutta, due mele, una banana, seduto su questo pedalò, vista mare per rilassare un attimino corpo e mente, ma adesso riparto perché salvo mi aspetta per smontare la bici e imballare tutto e, e sì, sta andando proprio così male, ma sta andando così. A dopo, ciao, vi faccio sapere. feci la via francigena per tornare avevo deciso di riposarmi e fare la costa adriatica passai per Pineto, era agosto e questa Pineta era tutta imballata di gente piena di caos gente che sciabattava, scuscinava e gridava nei marmocchi eh, però guardate adesso marzo com'è bella, piacevole, calma, silenziosa anche la ciclovia qua senza nessuno Capisco che i commercianti abbiano bisogno di quel caos Ma io ho bisogno di questa calma E me la sto godendo così Bella e piacevole Vado, che se non salvo mi tira le orecchie A ah, dopo chilometri al negozio di salvo non sono né in ritardo ma neanche proprio puntuale quindi mi sto dando una mossa E finalmente sono arrivato al gatto con i pedali, qui c'è Salvo che mi salva e mi salverà, anzi... Fine del viaggio, eh! Fine, fine del viaggio. Questo è lo spoilerone che ancora non vi avevo dato, ma Aia. purtroppo, purtroppo sì, siamo qui che smontiamo la super bicicletta. Dai ai. Salvo me la rispedirà a casa, io andrò di corsa a prendere un treno per tornare e fare una visita medica per il lavoro, quindi... Ho spoilerato prima io di lui. Quindi mi hanno inculato e devo tornare a casa, ma ritornerò qui e partirò da qui e farò quello che mi manca fino a Palermo, giusto? Io. <ride> Ci siamo quasi, l'ho fatto tribolare un casino, mi sta insultando come pochi, ma la bici è dentro. Con anche tre borse. L Adesivi. L Adesivi che non manca mai. Quelli c'è. Adesivi. <ride> Prova qualità. Check. Hours later. Ebbene sì ragazzi, purtroppo sto tornando a casa. È mezzanotte 47 e 47. Ieri pomeriggio avete visto che abbiamo imballato la bicicletta in negozio da salvo al gatto con i pedali che non finirò mai di ringraziare. Ho dormito praticamente un'ora e quaranta nel BB che avevo prenotato. E adesso sto andando in stazione centrale di Pescara che è là in fondo a prendere il treno che mi porta a Milano e da Milano torno a Vercelli perché dopo due anni di cassa integrazione dall'azienda dove lavoro sono stato richiamato e... e niente mi tocca ritornare e abbandonare il progetto cioè non abbandonarlo accantonarlo e ricominciarlo eventualmente un'altra volta da Pescara proseguirò la zona che mi manca cioè la costa di Trabocchi, Matera, la costa Ionica e poi tutta la ciclovia dei parchi di Calabria e sono amareggiato, triste è già la seconda volta che mi capita di dover interrompere un cicloviaggio ma ci sta, fa parte del gioco, della vita e questa volta l'azienda per la quale lavoro ha giocato bene la sua carta ma io sto tornando farò di tutto per essere in azienda all'orario giusto andrò a Novara a fare la visita medica e poi rientro dopo due anni e dopo soprattutto 21 anni di servizio in quell'azienda quindi vi racconterò poi dopo ciao ragazzi Ragazzi, ovviamente a Milano per due minuti ho perso la coincidenza del treno Milano-Torino e ora prenderò quello dell'ora dopo, scendo direttamente a Novara per fare le visite e vi farò, sapere, vi farò sapere come andrà a finire la giornata, la lunga giornata senza sonno. Dunque ragazzi, le visite per rientrare al lavoro al cdc di Novara le ho fatte, finite, ci ho messo un'eternità, sono le 11:30 e mezza passate, sono tornato in stazione a Novara per tornare a Vercelli, posare le mie borse, cambiarmi, vestirmi da lavoro e prendere un altro treno e andare in fabbrica. È lunghissima sta giornata però, mi sono preso il caffettino, mi sono preso il caffettino alla macchinetta e così almeno mi sveglio perché con un'ora di sonno proprio non è cosa ma ce la sto facendo sto tornando ed eccomi tristemente arrivato a Vercelli adesso corro a casa mi metto in abiti da lavoro ritorno in stazione e prendo il treno come vi dicevo prima e poi quando tornerò da lavoro stasera proverò a farvi un piccolo riassunto del perché ho interrotto a Pescara a questo mio viaggio, ma penso l'abbiate già capito, quindi, quindi niente, è andata così, lo dovrò riprendere da pescare anche se non sarà più la stessa cosa perché dovrà essere una cosa unica e tutta collegata, ma pazienza ragazzi, pazienza, prima il lavoro e la dignità, ragazzi pensate alla dignità.